Ciao a tutti i fan e gli amici sia del canale youtube che della pagina facebook da Stefano Maggi, lo sciamano dell'Orto Dio. e volevo parlare di questi estremisti ambientalisti che stanno facendo i blocchi del traffico sia a Roma sia in altre città d'Italia del mondo e buttano i cibi sui quadri come sapete io sono stato estremista in tante cose e ancora adesso purtroppo sono, credo di essere estremista in molte cose tra cui l'ambientalismo ma io non andrò mai a fare quei blocchi di traffico perché li reputo, come anche la maggior parte della gente si rende conto inutili e addirittura dannosi perché è vero che sì, dai tanto risalta la notizia finisci in tv, finisci su internet, sui social ma ci sono mille altri modi per finirci, ma bloccare il traffico in quel modo è un grosso rischio, sia per gli stessi attivisti che lo fanno, sia per tutte le persone che vengono bloccate, che potrebbero avere un'emergenza. E... Che poi non ha, non ha alcun senso, non ha alcun senso e il fatto che... Non è che c'è più tanto di, da informare la popolazione che ci sono i cambiamenti climatici, che c'è il riscaldamento globale. Questo l'hanno capito quasi tutti. Magari molti se ne fregano, ma l'hanno capito quasi tutti. Il problema è che la soluzione è non è facile. E I politici spesso se ne fregano perché preferiscono dare retta a quello che il popolo sente di pancia e le cose a breve termine e non pensano a queste cose molto più importanti. Quindi dovremo convincere la popolazione a spingere, a, a convincere i politici o a votare politici migliori che trattino di questi ambienti e facciano politiche serie su questi ambienti, ma soprattutto la ricerca nel campo universitario, ci sono tantissimi scienziati che studiano nel campo ma purtroppo non abbiamo tantissime tecnologie che ci aiutano a poter fare una transizione così veloce e non inquinante eh, inquinante al minimo eh, senza che ci sia anche un grosso danno economico eh, è un problema, servono nuove tecnologie quindi servono persone che fanno la ricerca una cosa bellissima che è successa durante questi blocchi è stato che un ricercatore proprio nell'ambito dell'ambiente dell è sceso e ha detto ai ragazzi ma invece di qua a bloccare il traffico venite con me, ci serve gente, venite a studiare eh, voi ragazzi che state in questi movimenti estremisti ma state studiando a me mi pare che non sapete un cazzo scusate che ve lo dico ho guardato un paio che sono stati intervistati da Ivan Griego c avete solo tanta ideologia come avevo io a 20 anni, a 19 anni ma non sapete un cazzo di ideologia mandateci ma all'università, studiate qualcosa perché una volta che dite c'è cioè, il problema è, è ecologico ok, e come lo risolvemo? voi lo sapete come risolvere, mi sa di no? Mi sa no, quindi invece di andare in giro a far baccano, se ancora non avete capito, perché non cominciate a studiare? Eh. Io non è che vado in giro a far baccano, l'avete visto che sono dieci anni che faccio i sforzi che cerco di risparmiare pure non avendoci una lira per crearmi una vita sempre meno impattante. Ma voi che andate là a rompere cazzo la gente? Ma fatemi capire ma siete tutti vegani! Ma siete andati lì alle manifestazioni, tutti con la bicicletta elettrica, vi vestite tutti di canapa, vero? pure striscioni e bombolette spray che usate sono fatte tutte di canapa, sono tutte non inquinanti, no? Ma soprattutto, andò a bloccare il traffico, perché le auto inquinano, già che un'auto inquina pochissimo, rispetto a tante altre cose, tutto l'insieme delle auto, quindi dovresti bloccare tutte le strade del mondo contemporaneamente, ma se tu fermi le auto, non è che la gente spegne il motore, la gente sta col motore acceso al minimo, anzi oggi ho visto sul filmato lì a Roma a Viale Marconi per far paura a una manifestante c'era cioè uno che gli sgasava in faccia i motoristi hanno accesi lo stesso, consumano lo stesso e quella è proprio benzina bruciata, CO2 emessa nell'aria inutile perché la gente manco ci si è spostata è stata lì a guardare a te quel coglione che sei quindi è proprio una cazzata, è proprio una cazzata e... però io non so dalla parte degli automobilisti perché ho visto automobilisti incazzati, violenti, non puoi prendere i manifestanti, trascinarli, eh, rischiare di metterli sotto quella macchina, eh, minacciarli, minacciarli de menaie e cose del genere. Quello che devi fare è con tranquillità chiamare la polizia perché stanno a fare una cosa illegale, un blocco del traffico non, non avvertito, non autorizzato, ma una cosa del genere illegale e la polizia con calma arriva e se li porta via, infatti in questo caso... La polizia è l'unica che mi sembra che abbia fatto il suo lavoro e non ha fatto violenza ai manifestanti ma l'ha portati via. Poi eh, credo sia giusto se gli facciano qualcosa perché non possono fare queste cose appunto che sono rischiose per loro e per gli altri e non hanno senso. Già buttare del cibo addosso a delle opere d'arte che so protette non stai a far danno, non c'è il rischio di vita di nessuna persona Già quello è un altro discorso. Già fa una cosa del genere. Non, non vi dico che sbagliano. Magari fanno bene per farsi vedere. Però. Ma quant'è? Cioè, Greta Thunberg non è uscita ieri. Ma io quant'è che cantavo le canzoni e dicevo le cose. L'hanno capito? Ci sono attivisti del clima. Fatela finita di fare attivisti. Fate le cose pratiche. Ma non vi dico cominciate a farvela la casa con i pannelli solari e tutto quanto. Ma almeno siete informati. Avete studiato io ho visto che lì da Ivan Griego quando, si parlava, quando parlavano con co quell'esperto di energia nucleare erano delle base contrari all'energia nucleare non sapendo un cazzo e non sapevano un cazzo di nient'altro studiate, bisogna, bisogna informarsi e bisogna che i giovani che stanno all'università come spero di fare io, con tutti i miei limiti purtroppo, ci abbiano voglia di studiare e fare ricerca proprio su questo. E questo dovremmo chiedere ecco, anche ai politici di finanziare la ricerca, all'università, su questi temi, di agevolare tutta la transizione ecologica. E questo è il modo con cui si fanno le battaglie, no? bloccando il traffico e mettendo poveri contro altri poveri, proletari, contro altri proletari non, Normali cittadini Contro altri normali cittadini Che cazzo di battaglia sociale è? E niente Questo era quello che vi volevo dire Vi saluto se no il video è troppo grosso Lungo Un abbraccio a presto Ciao